E mi è mai capitata una di quelle situazioni in cui ti sei detto No basta, gnavo più. Non so, magari durante un allenamento particolarmente intenso, una sessione di studio infinita, oppure un periodo lavorativo di quelli belli tosti, insomma. I maratoneti chiamano questa sensazione il muro del trentesimo chilometro. Tutti quelli che hanno corso una maratona lo sanno bene. Dopo circa 30 chilometri, tra il trentesimo e il trentacinquesimo chilometro, arriva il crollo. Praticamente non, non, non ce la fai più ad andare avanti e il cervello inizia ad urlarti fermo. Eppure, in media, su 10 persone che iniziano una maratona, 8 la portano a termine. Non so, a me questo dato fa pensare. Fa pensare che forse i limiti che ci impone il nostro cervello in realtà non sono poi così tanto reali. Intendiamoci, se il cervello ti dice di fermarti, in certe occasioni un motivo c'è. Devi pensare alla tua mente come una specie di salva la vita Beghelli. Appena fiuta il minimo pericolo, fa scattare subito gli allarmi. Questo meccanismo è stato fondamentale per la nostra sopravvivenza e la nostra evoluzione negli ultimi 200.000 anni. Quando però parliamo delle sfide della società moderna, spesso il nostro cervello confonde segnali di pericolo che in realtà così pericolosi non sono. Questo è un problema perché di fatto limita il nostro reale potenziale. Quindi c'è una soluzione, insomma, che dobbiamo fare quando il cervello ci dice basta, fermati, gnafo più? In queste situazioni a me piace ricordare una regola molto carina, la regola del 40%. Ne ho sentito parlare per la prima volta in un libro di Jesse Hitzler, un imprenditore americano un po' strano che si è preso in casa per 31 giorni un ex Navy SEALS, quindi le forze speciali, della Marina statunitense e lo ha preso come personal trainer e su questa esperienza ci ha scritto un libro, appunto, Vivere con un Navy SEAL, 31 giorni di allenamento con l'uomo più tosto del pianeta. Il libro è davvero carino, ti consiglio di leggerlo e proprio nelle prime pagine parla di questa regola del 40%. In pratica il primo giorno di allenamento il Navy SEAL chiede all'imprenditore americano Jesse Hitzler di fare quante più trazioni alla sbarra possibile e Jesse ne fa 10 a malapena con grande fatica. Dopo 30 secondi, non soddisfatto, il Nevisi gli chiede "Ok, adesso farne altre 10". E Jesse, rantolando, arriva a farne altre 8. Passano altri 30 secondi e il Nevisi gli chiede "Ok, adesso farne altre 10". Jesse è distrutto però si attacca a quella sbarra e ne fa fatica altre 6 e poi schianta sul pavimento. Passano altri 30 secondi e indovina che cosa gli dice il Navy Seal? No no, non gli chiede di farne altri 10. Gli dice di arrivare fino a 100 trazioni alla sbarra e che non se ne sarebbero andati dalla palestra finché Jesse non ne avesse fatte appunto 100. Jesse ci mette un giorno intero per arrivare a fare 100 trazioni alla sbarra. A volte ne fa due, a volte a fatica riesce a farne una, ma alla fine completa le 100 trazioni. E al termine di questa giornata campale il Navy Seal gli svela quella che appunto è nota come la regola del 40%. Quando sei arrivato al limite, quando pensi di non riuscire più ad andare avanti, in realtà sei soltanto al 40% del tuo potenziale. Onestamente non so se questa percentuale sia applicabile a qualsiasi ambito o sfida, però è un dato che mi ha fatto riflettere. Alla fine... Ci poniamo troppi limiti inutili, ci costruiamo delle sbarre dorate da cui poi non riusciamo più ad evadere, ma soprattutto sprechiamo la nostra vita senza esprimere quello che abbiamo davvero dentro. Allora ricorda, quando vorresti mollare, quando senti di non riuscire più ad andare avanti, quando vorresti gettare la spugna, beh, sei solo al 40%.